e ci hanno parecchio a porto e io il chassavo i più si tipo... sì, riprendo perché siamo in partenza di attivazione sota Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre e quasi che mi creda e Italia Whisky 4 Delta Zulu King. e stavamo discutendo sulla potatura delle vite che non è una cosa facile in cui tu sei all'oscuro? Io sono particolarmente all'oscuro, io ho pochi rudimenti di base e cerco di applicarli il meglio che posso. Ma il brutto è che non imparerai mai. Eh, certamente, sono troppo vecchio, ormai è andata. Che vino scegliamo? Secco, vero. Quindi l'ambrosca è buttato via. L'ambrosca è buttato via. Ok. Primo, il no, no, no. Messo bicchiere? Ho messo bicchiere perché non mi Va bene. Ferma tutto, Reni arriva. Allora, eh, sinceramente non mi è mai capitato di fare due ore e mezzo per 11 PSO, eh, io capisco che c'era un QRM altissimo e ovviamente eh, lo skip sopra i 500-600 km era molto difficile, però Personalmente mi sono stupito molto del fatto che eh, tanti italiani eh, l'ho tagliato nel video perché veramente mi dava fastidio. Eh, Prendesse in giro l'attività sota oh qui c'è il gatto brufola, eh? bello amicetto. Eh, Prendesse, scusate non l'attività sota l'attività pota. Eh, in Italia abbiamo tanti diplomi, tante attività radio, alcune veramente ridicoli, ridicole, ma non mi permetterei mai di fare eh, delle battute a minchiam durante un'attivazione radio. Eh, ne ho sentite veramente tante di attivazioni radio, di diplomi, vabbè ci stanno, l'importante è accendere la radio e parlare col microfono. Però mi hanno fatto perdere un sacco di tempo, eh, a me eh, me ne batte la cioda, ero in cima ai monti e mi divertivo con l'aria fresca eh, 20 gradi di temperatura mentre sul fondo valle si arrivava a 32-33, va bene così, contenti voi, contenti tutti, continuiamo col video, da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è eh, quasi che mi frega, eh, lì gatto brufolo e gatto profugo. Hai deciso per questo posto? Ah, vabbè. La simmetria sul condensatore di fase, come quelli là che dicevano che il polo più vicino a terra meglio lavora perché il condensatore si carica. Sicupota, Sicupota, Sicupota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Serra, Portable QRP. Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, SikuPota. One eternity later. Italia, Italia 1, novembre, Sierra. 1, Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Oh, col buongiorno, è piacere di risentirla, Italia Zulu 5, giuliette Lima Foxtrot. 5-9 reali, eh? 5-9 reali per te, QSL? Ah, guarda Italia Whisky 4 Delta Zulu Kilo sta dormendo, beatamente dormendo in macchina con la bocca aperta. Potrebbe andare a caccia di mosche. Okay. A te il cambio: Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, portatile QRP. Roger, 5,9 anche per te, 5,9 più, più, anzi, eh? 5,9 più 20. Eh, se ti interessa, io ti passo la referenza POTA QSL Sierra Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portatile QRP. A te il cambio, Italia Zulu 8 Delta Eco Papa. USL ti ringrazio Italia Zulu 8 Delta Eco Papa, per te 59 59 abbondanti. Se India Whisky 3, India Charlie Mike, 5758 5758. QSL? 5, 7, 5, QSL, 5, 7, 5, 7. 5, 7. 5, QSL, 57 anche per te, proprio sopra sopra 57. Delta Delta 6 Fox Mike over. Roger Roger my friend Delta Delta 6 Fox Mike your report is 575757 QSL Okay thank you, very much. thank you to you my friend bye bye 73 good sunday Perfetto, Italia Università 6, Oscar, Lima, Mike, 5,9 reali QSL? 5,6, benissimo, anche tu l'eri molto molto bene, grazie per il contatto, grazie per la referenza, buona fine domenica, ciao! Sì, ciao, buona domenica, ciao, grazie ancora! Italia, kilowatt 5, bravo, Zulu, hotel! Roger, Italia, kilowatt 5, bravo, Zulu, hotel, 5,9 reali QSL? Italia Kilo 5, bravo Zulu Hotel 59, QSL? Okay, QS3, grazie, se non ti 4, Beh, io ci provo, Italia Zulu 4, Victor Quebec-Sierra, portatile QRP. Affermativo, affermativo, Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portate le QRP, 5 w nome operatore Alessandro. Roger, ti ringrazio, Italia Zulu 6, Papa Whisky Sierra. Ti passo la referenza POTA se ti interessa, Italia 0704. Eh, mi serviva il decimo contatto per attivare la, la, la referenza POTA. Ti ringrazio molto, buona domenica, te il cambio. Allora, io ho copiato Italia Università 8, Mike Victor Papa, corretto? Sì, è corretto, è corretto. Ok, vi ringrazio signori, buona domenica. Faccio QRT, QRT vi ringrazio, grazie ancora, eh, non sapete quanto. Ciao 73, grazie ancora.